Buongiorno a tutti, eh, siamo nuovamente con collegati in diretta su, su Zoom, eh, questo è il secondo appuntamento con gli smart event di eh, EUNEWS, in questo, questo appuntamento io mi presento, sono Stefano Di Verso, sono il CEO di, ehm, di EUNEWS, eh, questa volta parleremo di applicazioni eh, per il contact tracing, quindi per eh, combattere la e prevenire la, la diffusione dell'epidemia dell da Covid-19. Eh, abbiamo con noi degli esperti, eh, sia legal, sulla parte legal, quindi per, per, per tutti i discorsi di privacy, che più eh, sulle, sugli aspetti tecnologici. Ehm, prima di passare la parola a Lorenzo Robustelli, direttore di EUNews, eh, volevo soltanto ricordare che questi, eventi di, eh, questi smart event di EUNEWS, ci accompagneranno fino alla fine dell'anno in sostituzione degli eventi che avevamo già programmato questo diciamo, è un percorso di preparazione per il nostro evento di fine anno Can We Go in Europe che ogni anno diciamo, è un appuntamento fisso per, per tutti i lettori di Onews e le persone che ci seguono quindi senza altro indugio direi di passare la parola a Lorenzo Busselli grazie a tutti Buongiorno, eh, buongiorno ai nostri ascoltatori che vedo che stanno, stanno crescendo, arrivano tutti un pochino in ritardo. <ride> eh, grazie per, per, per chi ci sta seguendo, grazie a chi ci sta seguendo. Oggi appunto, come diceva Stefano, il tema sono le atti tracciamento. In generale, come funzionano, cosa si prevede in altri paesi europei, cosa sta facendo l'Unione Europea. Eh, cosa poi è necessario a livello nazionale perché queste app abbiano un reale impatto sulla prevenzione della diffusione del virus e poi anche come funzionano le app che cioè, cosa vuol dire una app ce cioè, l'abbiamo tutti quanti sul telefono ma come al solito siamo utilizzatori finali di qualcosa che ha una, una sua complessità e ha, diciamo, i suoi segreti no? un po' eh, Cose che noi, noi siamo abituati ad usarla come l'automobile, ma non sappiamo cosa c'è al di là del suo scopo, almeno la maggior parte di noi. Eh, per discutere oggi eh, abbiamo eh, tre esperti. La nostra linea è sempre quella di trovare persone con cui parlare, che siano persone che fanno realmente queste cose e non ne parlano. Non dei tutologi, ma degli esperti che sappiano comunicare eh, in maniera comprensibile sui temi che abbiamo scelto. Abbiamo Alessandra Fratini, che è un avvocato, che è qui a, è qui a Bruxelles, dove, dove sono anch'io, dove c'è la redazione di News, che è un avvocato che, tra le varie specializzazioni, eh, di diritto eh, europeo ha quella sulla, sulla privacy, una certa di privacy, materia sulla quale l'Unione Europea ha, ha regolato molto, cito solo il GDPR, che è ormai è noto a tutti, che ha complicato la vita a tante persone, anche al di là di quelle che erano le reali previsioni del GDPR. Abbiamo poi Francesco Franco vatalaro che è un professore ordinario di, di, di telecomunicazioni all'Università di Roma Torbergata ed è uno dei, diciamo, dei, dei guru italiani eh, in questo tema, che ci spiegherà poi l'app. Cosa è necessario perché l'app funzioni perché non basta avere un telefonino. Eh, che, che mi dica con chi sono entrato in contatto, ma ci vuole anche qualcuno poi che gestisca eh, queste informazioni eh, che pone problemi sia tecnologici sia di, personali, di, di personale sia anche di privacy. Eh, di, di poi abbiamo Fabio Ralli che è il manager di Iqui, che è una, una società che fa molte cose, ma in particolare sviluppa app, cioè pensa e realizza app. Crediamo che con queste tre personalità dovremmo darvi un'informazione eh, abbastanza ampia sul, su, su questo tema che stiamo seguendo tutti quanti, sul quale alcuni paesi europei sono molto avanti, sono partiti come sapete in Corea, Singapore, hanno fatto... Eh, hanno fatto grandi interventi che dicono siano serviti moltissimo a limitare eh, il gruppo del, del, del, del virus. Va detto che queste cose funzionano, queste app funzionano realmente se c'è un, un, un buon numero di persone che le scaricano, si per essere almeno tra il 60% e l'80% e secondo molti funzionano se c'è anche eh, una, una, una campagna sanitaria di eh, di tamponi, insomma, di o, sierologica, insomma, deve essere eh, questa app per funzionare realmente, deve funzionare insieme a un sistema, eh, un sistema di rilevazione sanitaria, diciamo, di classico eh, della Noi abbiamo eh, abbiamo preparato, come facciamo sempre un sondaggio che vi invitiamo a votare che sarà riproposto anche alla fine della nostra del nostro Smart Event per vedere se quello di cui abbiamo parlato può eh, aiutare a capire meglio. Mi devo mettere gli occhiali per leggerlo. Eh, sei disposto a scaricare ed utilizzare sul tuo smartphone l'app per tracciare i contagi? Potete rispondere sì no oppure sono indeciso, eh, non so. Quindi adesso rispondete, facciamo, raccogliamo questi dati, poi tra qualche minuto avremo la, la, la, la risposta e, Ve Be lo leggerò. Eh, non so eh, Stefano se è il caso di aspetto qualche minuto, facciamo parlare Alessandra prima e poi mi dai i risultati. O... No, tanti i risultati arrivano quasi in tempo reale, quindi qualche secondo chiudo il, il, il sondaggio e metto i risultati in video. Va bene. intanto è scomparso il tuo video, c'è una tua bella foto, molto seria, molto professionale. Ecco i risultati. I risultati sono: è disposto a scaricare sì il 50%. Stiamo parlando dei, dei nostri eh, ascoltatori, di chi ci segue. No, 12%, sono indeciso il 38%. Quindi, questo è il dato eh, da cui partiamo. Mi pare che sia una certa fiducia, perché il 50% non è poco. Siamo quasi a quella soglia minima del 60% che è necessaria per eh, che l'app abbia abbia un senso. Allora io inizierei con eh, Alessandra Fratini, l'avvocato Alessandra Fratini, che, eh, alla quale chiedo di spiegarci come eh, a, a livello europeo, come è normato e come è nato questo grosso lavoro che ha fatto anche la Commissione europea, il commissario Breton già da parecchie settimane ha convocato tutti eh, gli operatori di telefonia europei per cercare di soprattutto poi di trovare un sistema che eh, Tecnicamente funzioni sia interoperabili tra i vari paesi, cioè che quello italiano parli con Belgio. E poi le varie posizioni prese dalle autorità sulla privacy, che mi sembra di poter dire sono abbastanza aperte all'utilizzo nel quadro di un'emergenza sanitaria. Prego, Alessandra. Grazie. grazie, grazie Lorenzo per questa introduzione e anche per l'invito a, a questo smart event che è non solo attuale, ma di grande interesse perché solleva questioni controverse. Prima di illustrare un po' le posizioni delle istituzioni europee in materia è necessario fare due premesse importanti. La prima è che l'Unione Europea ha una competenza limitata in materia di sanità e salute pubblica. Sono competenze che rientrano nelle disponibilità degli Stati membri. L'Unione Europea ha competenze in materia di mercato interno, quindi libera circolazione, di cui l'attenzione ai profili di interoperabilità trasfrontaliera delle app e in materia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui in particolare la tutela della vita privata e della la protezione dei dati personali. La seconda premessa, altrettanto importante, è che la situazione attuale non ci pone davanti a una scelta tra il contrasto all'epidemia e il, la tutela dei dati personali. Il quadro europeo in materia di protezione dei dati personali, a cui tu facevi riferimento con il GDPR, ma anche la direttiva e privacy, andare un po' più lontano alla Convenzione 108, è, stata è stato concepito in modo flessibile proprio per consentire di eh, elaborare strumenti in situazioni di emergenze, come quelle anche di un'epidemia, nel pieno rispetto della protezione dei dati personali. Quindi eh, le richieste da più parti di sospendere o derogare alle norme in materia di dati personali eh, alla luce dell'emergenza sono infondate. Questo è stato ripetuto, e dal commissario Renders e dal presidente del Comitato della protezione dei dati personali europeo ehm, di recente, proprio davanti alla Commissione Libere del Parlamento europeo. Però, fate fatte queste premesse, quali sono le posizioni eh, delle m, istituzioni europee? Beh, la Commissione europea ha pubblicato già l'8 aprile un pacchetto di strumenti per un approccio comune dell'Unione europea all'uso dei dati e della tecnologia per il contrasto all'epidemia, il cosiddetto toolbox, e poi una settimana dopo ha invece pubblicato una raccomandazione con gli orientamenti per i principi che devono essere rispettati in sede di elaborazione e sviluppo delle app per il contrasto al Covid-19. Queste raccomandazioni, che non sono vincolanti per le ragioni di cui è la prima premessa, tengono conto anche del parere del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali e cercherò di essere sintetica, li ho, li ho raggruppati diciamo in sette principi mh, chiave. Il primo è che le autorità sanitarie nazionali dovrebbero essere i titolari del trattamento e quindi eh, responsabili del rispetto delle norme UE in materia di dato, dati personali. Questo ad avviso della Commissione contribuirà anche ad aumentare la fiducia dell'opinione pubblica, ritorno a quello che vi detto tu all'inizio, e anche l'accettazione delle app. Secondo, sarà necessario garantire che la persona, l'individuo, mantenga il controllo dei dati. Quindi l'installazione dell'app deve essere fatta su base volontaria, e non ci devono essere conseguenze negative per chi non intenda o non possa scaricare l'app. Se l'app contiene diverse funzionalità, queste funzionalità non devono essere aggregate, nel senso che l'individuo deve mantenere la eh, possibilità di dare il consenso per ciascuna di queste app, non solo all'inizio, ma anche successivamente, ove in un secondo momento ritenga di voler aderire alla seconda o alla terza di queste funzionalità. Se l'app eh, usa dati di prossimità, ebbene, questi devono essere conservati sul dispositivo dell'utente, se devono essere condivisi con le autorità sanitarie oppure con un server centrale, questo deve avvenire solo dopo che la persona è stata confermata come contagiata e solo a condizione che abbia dato il consenso al trasferimento di questi dati. Ovviamente la persona deve essere informata sul trattamento e sulla responsabilità e i diritti di questi dati. Terzo principio è quello della minimizzazione dei dati, che vuol dire che devono essere utilizzati, trattati, solo i dati rilevanti, che vuol dire adeguati, pertinenti, limitati a quanto necessario alla funzionalità dell'app. Quindi qui sotto questo profilo è importante dire che se l'app serve al tracciamento dei contatti, Ebbene, allora, il rilevamento dell'ubicazione, quindi la geolocation, non è necessario. Eh, quarto principio, limiti rigorosi alla conservazione dei dati, il periodo deve essere non superiore a quanto è necessario, e la Commissione dice che bisogna ovviamente calcolare questa necessità sulla base della pertinenza medica dei dati, quindi suggerisce un mese, che sarebbe in realtà il periodo dell'incubazione più un certo margine, oppure non dovrebbero essere consentiti e eh, conservati eh, dopo che la persona eh, interessata eh, è stata sottoposta a tampone con un esito negativo. Quinto principio è quello di garantire la sicurezza dei dati, evidentemente, quindi questi devono essere memorizzati sul dispositivo eh, dell'utente in forma criptata e pseudonimizzata e trasmessi evidentemente al server centrale, all'autorità alla, um, sanitaria in forma altrettanto criptata e eh, sicurizzata. Sesto principio è quello dell'interoperabilità trasfrontaliera delle app, cioè deve essere possibile utilizzare le app anche in un altro Stato membro per il principio del mercato interno di cui parlavamo in premessa. E, mh, e infine l'ultimo principio è quello che le autorità nazionali per la protezione dei dati personali devono essere associate al processo di sviluppo di queste app e devono essere coinvolte durante tutto il questo processo e consultate anche in sede di monitoraggio del loro effettivo funzionamento. In proposito bisogna anche aggiungere che visto che la maggior parte dei dati sono dati sensibili in quanto relative allo stato di salute degli individui, sarà necessario per chi gestisce queste app svolgere una valutazione di impatto a cui deve essere inevitabilmente associata l'autorità nazionale di protezione dei dati personali. Questo in sintesi, diciamo, il quadro dei principi ricordati dal, dalle istituzioni europee. Posso solo chiederti una cosa, tu sì. hai sottolineato un dato molto interessante, quello dei dati pertinenti, no? Sì. Ma eh, hai citato, ad esempio, un caso, quello della geolocalizzazione. Ma eh, come si fa a definire quali sono i dati pertinenti? Cioè, l'Unione Europea ha dato un'indicazione di quelli che possono essere i dati pertinenti? O ci si affida l'autorità nazionale? È una raccomandazione alle autorità nazionali a definire quali sono i dati pertinenti? Beh, la pertinenza è inevitabilmente funzione della funzionalità dell'app. L'app allora, può avere diverse funzionalità: una funzionalità di informazione, ad esempio, una funzionalità di tracciatura dei contatti, una funzionalità di allerta, una funzionalità di telemedicina, ad esempio, per dare consigli su come comportarsi in caso di. Eh, contatto con una, una persona infetta quindi a seconda di quale è la, la, la finalità dell'app che deve essere precisamente definita proprio al fine di evitare che i dati possano essere utilizzati per finalità ulteriori o diverse da quelle principali ehm, quindi in funzione di, queste, di questa finalità dell'app possono essere definiti eh, i limiti della necessità e proporzionalità del, um, dei dati che sono um, trattati a quel fine. Quindi la Commissione non dice esattamente quali sono perché dipende da quali sono le funzionalità dell'app, ma è necessario rispettare i principi di necessità e di proporzionalità. Aggiungo solo una cosa. Eh, tu parlavi all'inizio delle riserve sulla efficacia di queste app perché siamo ancora in una fase di sperimentazione. Quindi eh, la Commissione fa trapelare un po' nel... Nelle raccomandazioni, come anche il Comitato per la protezione dei dati personali a livello europeo, bisogna valutare se effettivamente il trattamento dei dati nel contesto di queste app è necessario ai fini del contrasto del Covid, perché il, la tracciatura dei contatti per esempio è soltanto uno del, degli strumenti che può essere utilizzato ai fini di un efficace contrasto, saranno necessari evidentemente anche gli strumenti di test, quindi i tamponi o quello che è, e poi il Fatto successivo è quello delle consegne a chi risulta essere stato vicino a una persona infetta che sono i consigli medici in isolamento. Grazie Alessandra. Passiamo eh, a, a Professor Badalaro. Eh, qui mi pare che le, eh, le telecomunicazioni che fanno la fanno da, da regina, eh, ma non è solo un fatto pare. Non è soltanto un fatto eh, tecnico di come eh, concepire eh, e gestire la rete, è anche un fatto, ho eh, l'impressione, non so se la domanda è corretta, però sarà necessario a seconda del tipo di atto, ma avere anche eh, un esercito di tracciatori. Cioè io, ho visto che eh, si sta ragionando in tutto il mondo, ma decine di, di migliaia di persone, perché dai primi esperimenti fatti, dalle prime verifiche fatte, si è visto che... Ogni persona, eh, cioè, mediamente, per ogni persona che è stata colpita dal virus, bisogna ritracciarne altre 36. No? Contattare altre 36 persone che possono quindi, questo è un esercito di persone che lavorerà non soltanto, diciamo, online o su delle app. Dovranno telefonare, andare in giro. Eh... Cioè, mi pare che il problema abbia molti fronti che forse non sono stati ancora ben evidenziati per far funzionare questa... questa... Eh, Lorenzo, innanzitutto desidero ringraziare, ringraziare te e eh, eh, eh, Unius per questo invito molto gradito e eh, certamente arriverò a rispondere alla tua domanda. Vorrei arrivarci però eh, a, a, a, iniziando con eh, il descrivere l'aspetto tecnologico, che eh, credo che sia in qualche modo pertinente rispetto alle mie competenze poi in conclusione di questo breve intervento risponderò anche alla tua domanda. E, mh, ho trovato molto interessante l'intervento l'intervento è molto centrato, l'intervento dell'Avvocato Fratini che ci ha dato un quadro di principi assolutamente corretto e condivisibile. Allora la domanda a partire diciamo, dai principi potrebbe essere questa, la tecnologia o le tecnologie che si stanno in qualche modo mettendo in campo rispettano? questi principi. E, ecco, La situazione è molto variegata. A livello mondiale, forse proprio per l'urgenza di poter disporre di strumenti di questo tipo per avviare la cosiddetta fase 2, molti paesi hanno iniziato già da tempo a realizzare degli strumenti automatici di questo tipo. Eh, se ne contano probabilmente oltre 150 ormai nel mondo, Diversi, eh, diverse de decine eh, sono state proposte e sono in fase di realizzazione, se non già realizzate nella stessa Europa e persino, come sappiamo anche in Italia, eh, in alcuni paesi vengono sviluppate delle soluzioni a livello regionale. Allora eh, Qui si pone già un primo problema che, eh, almeno per quello che riguarda l'Europa, dipende sicuramente in parte dall'elemento eh, giuridico che l'Avvocato ha precedentemente illustrato, e cioè il fatto che non c'è una competenza centralizzata sulla sanità, le competenze sono distribuite, addirittura in Italia sappiamo che sono anche distribuite a livello regionale e allora questo eh, tende a, a portare ad una balcanizzazione di sistemi di questo tipo che tendono a diventare eh, non compatibili e sappiamo che eh, intuiamo almeno che la compatibilità dei sistemi eh, a livello transfrontaliero ma anche a livello nazionale è un prerequisito importante per l'efficacia ehm, Qui ehm, senza entrare nel merito di ehm, molte e tante proposte che sono state fatte vorrei parlare di una che secondo me è quella che eh, dovrebbe eh, è in parte già così eh, eh, raccogliere l'attenzione prevalente da parte degli stati membri ed è una proposta che eh, tutti abbiamo sentito nominare che proviene dalla coppia a, ehm, Apple e Google. Apple e Google circa un mese fa eh, hanno messo sul tavolo una ipotesi di un sistema che intanto di per sé sarebbe è in grado di eh, eliminare un altro tipo di problematica, oltre alla frammentazione a livello nazionale, c'è anche la frammentazione tecnologica. Sappiamo che i due sistemi operativi eh, che eh, coprono circa il 99% del mercato sono iOS, iOS di Apple e sono eh, il, il, il sistema Android eh, usato da Google e da altri. Eh, il fatto di eh, avere un sistema che eh, possa eh, in qualche modo essere impiegato con entrambi i sistemi operativi è sicuramente un vantaggio perché consente l'interoperabilità fra i, eh, gli smartphone e i telefoni, i telefoni ehm, eh, cellulari e consente quindi di aumentare quella platea di sorveglianza attraverso il tracciamento i due colossi hanno fatto una serie di proposte che a mio parere rispettano i principi che sono stati enunciati prima molto bene dalla collega e in particolare adoperano alcune tecnologie che si prestano a rispettare i principi della privacy. L'utilizzo della tecnologia Bluetooth, più in particolare il cosiddetto Bluetooth Low Energy, ha la caratteristica di non consentire la localizzazione dei telefoni, ma semplicemente lo scambio di token fra telefoni che quindi consentono token, fra l'altro eh, pseudonimi, eh, con delle caratteristiche anche di eh, circolarità nel tempo, per cui non, possono essere, non si può risalire, eh, salvo ovviamente con grandi difficoltà, alla identità dei soggetti, ma che consentono in qualche modo di creare delle liste di contatti all'interno dei telefonini. Questo fatto determina eh, una, ehm, una proprietà importante che è la decentralizzazione del sistema. Il sistema in questo modo eh, conserva i dati soltanto nei telefonini e non eh, in server centrali. Eh, naturalmente i dati, alcuni dati andranno a finire in un server centrale del eh, Servizio Sanitario Nazionale, ma unicamente quando eh, si abbia a che fare con un caso di eh, contagio conclamato e vi sia la volontà da parte dell'interessato a riversare i propri dati all'interno del server. A questo punto quindi eh, esistono diversi livelli di volontarietà, c'è la volontarietà diciamo di eh, eh, caricare l'app sul telefonino, c'è la volontarietà di consegnare i propri dati alla, eh, al Servizio Sanitario Nazionale, c'è un terzo livello di volontarietà che è quello in cui eh, il, ehm, il soggetto che si è risultato positivo al tampone eh, informi eh, i propri contatti eh, della situazione di pericolo. Eh, non viene previsto l'uso del GPS, su questo c'è stata molta eh, discussione, eh, eh, a mio parere questo poteva essere un elemento utile di fatto purché mantenuto all'interno del telefono cellulare ma di fatto non è previsto scusate lo devo spegnere. Ecco, ciò detto, eh, questo sistema è stato in qualche modo già adottato da diversi paesi, eh, in, in Europa eh, mi risulta l'Austria, la Germania, l'Irlanda, l'Italia, l'Olanda e poi anche la Svizzera. Eh, questo uh, sistema eh, consente di innestare, si tratta di api, come il eh, collega Lalli probabilmente spiegherà meglio di me, si tratta di api che consentono di innestare delle app che vengono in, in effetti demandate poi alle autorità e ai soggetti che queste debbano eh, in qualche modo um, autorizzare. Ho... Oh, um, questo, eh, perché, perché un contact tracing eh, realizzato secondo questi principi? Ecco, il contact tracing è eh, una tecnologia che eh, in realtà eh, si, eh, si attua in maniera fondamentalmente manuale da moltissimo tempo. In questo caso specifico è importante per il motivo molto semplice che il, i meccanismi manuali non sono in grado di inseguire un fenomeno come quello con, con cui ci confrontiamo che è molto veloce ed è, è estremamente contagioso e per di più eh, sappiamo che i contagi possono avvenire senza che ve ne sia percezione. Quindi un sistema automatico è sicuramente indispensabile pur con tutte le limitazioni che gli si possono eh, riconoscere. Ecco, eh, veniamo alla questione eh, di, eh, di cui, alla domanda eh, di, eh, di Lorenzo. Eh, basta un sistema di questo tipo? Assolutamente no. Anche nell'ipotesi in cui si riescono a raggiungere quelle percentuali elevate, nel nostro, eh, nel nostro quesito avevamo un 50%, siamo più o meno al limite della soglia, si parla di soglie almeno del 60%, speriamo di convincere qualcuno in più oggi con questo, eh, con questo nostro intervento. Ecco che eh, serve, eh, come ha detto Vespignani, che è un epidemiologo famoso italiano in America, serve un esercito di tracciatori. Lui dice: Negli Stati Uniti si pensa di assumerne almeno 100.000 e solo la California ne deve mettere in campo 10.000. E stanno già facendo i bandi per tutto questo. Allora, fate le debite proporzioni: in Italia ce ne vorrebbero quasi 15.000. Questi tracciatori sono fondamentali perché sono le persone che devono seguire gli ammalati e devono eh, eh, indicargli ciò che deve essere fatto e ciò che non deve essere fatto. Ehm, la Germania è già più avanti di noi su questo perché la Germania ha già avviato la fase 2 e ha identificato un criterio empirico ehm, anche molto discusso in Germania e anche in una certa misura criticato perché eh, loro si sono detti eh, che eh, bisogna controllare che nelle aree eh, di riferimento tipicamente i Lander non si devono superare 50 nuovi casi di infezione ogni 100.000 abitanti in una settimana. Quindi questi tracciatori, questo esercito di persone devono inseguire i casi che si verificano sul territorio, bisogna che questi casi siano contenuti entro quel determinato limite, altrimenti si deve ritornare a delle soluzioni molto più stringenti diciamo, di controllo delle persone sul territorio. La, la discussione è molto accesa in Germania perché ehm, si contesta il fatto che ciò sia fattibile in realtà, visto e considerato che molte delle persone che erano state eh, messe in campo nella fase 1 eh, fra cui studenti di medicina e, e altri volontari, sono ritornati alle loro occupazioni e quindi eh, quel numero che, eh, di addetti che nella fase precedente era triplicato in Germania adesso rischia di eh, paradossalmente diminuire e quindi proprio nel momento in cui c'è più bisogno c'è un problema che devono risolvere in relazione alla disponibilità di personale adeguato. Io penso, e qui mi fermo, spero di aver risposto alla domanda di Lorenzo Robustelli, io penso che questo aspetto, insieme con quello già citato dei tamponi, in Italia purtroppo si sono, si sono rivelati insufficienti in tutta la fase che abbiamo attraversato finora. Io penso che questo sia un problema su cui bisogna aprire un dibattito in Italia quanto prima. Perché io non sento dire come verrà gestita questa macchina che richiede una interazione di diverse componenti che deve funzionare perfettamente e che non è semplicemente la disponibilità di un'app. Grazie, grazie. Adesso prima di passare all'Ali, non so se Stefano ha pronta una tabella che avevamo fatto che sulla, eh, su come gli stati europei si stanno comportando sulle, sulle app, eh, è una tabella molto succinta però che ci spiega come è in grado Stefano, ecco, sta arrivando. eccola qua, questi sono i vari sistemi eh, che nel, nel, nel, in Europa e nel Regno Unito si stanno mettendo in pratica. Il sistema decentralizzato, cioè quello in cui non c'è una raccolta, almeno in teoria, di dati da parte di qualche organismo neanche pubblico, che sono l'Italia, l'Austria, l'Estonia, la Finlandia, la Germania, il Portogallo, il Belgio, nel resto del mondo Australia e Svizzera. Questo è il sistema che prevede una stretta collaborazione con Apple, e Google che come sapete pongono limitazioni eh, forti eh, per, rispetto del, dei loro protocolli di, di, di privacy. Alcuni stati ci stanno lavorando, la Gran Bretagna, la Spagna, gli Stati Uniti e Israele, che è stato uno eh, dei primi ad adottare un'app una centralizzata, però sta eh, switchando verso una meno centralizzata. Eh, in Gran Bretagna se non erro hanno iniziato nei giorni scorsi nell'isola di White a testare, testare questa app in Francia come al solito è tutto centralizzato tutto passa eh, per Parigi eh, come è stato anche in altri paesi dove però queste app hanno avuto un grande successo a parte la Cina ma Singapore la Corea del Sud il eh, Lichtenstein che è un piccolo paese di 30.000 abitanti quindi comunque la fai lì è centralizzata non per 30.000 animare i cittadini di, di, di, di mentre invece il Canada ha un'app soltanto di carattere informativo perché ti dà dei consigli su come, come comportarsi. Uh, adesso passiamo uh, a Fabio Lalli che ha avuto la pazienza da aspettare fino, fino, fino ad adesso al quale vorrei chiedere tutte queste cose che sono state dette da, sulla privacy, e sulla tecnologia come si riesce a ficcarla dentro un'app? Cioè, è possibile mettere tutto quanto dentro? Come, come la concepite un'app? Intanto grazie per, per l'invito e soprattutto condivido molti dei temi che ha trattato il professor Vatalaro, eh, perché sono temi che di fatto eh, stiamo praticamente affrontando un po' tutti i giorni. In particolare in questo momento, ma giusto per contestualizzare diciamo, la mia esperienza, ero nel, in uno dei due team che ha proposto l'app al governo e non quella che è stata attualmente diciamo scelta e, e soprattutto sto lavorando sul tema del social distancing anche nel mondo come spiegavo a Stefano eh, privato per le aziende quindi le tematiche di prossimità le sto cercando di analizzare da tutti i punti di vista. Ora eh, ci sono una marea di temi che andrebbero trattati, partendo da quello più banale di tutti. Siamo di fronte a una sorta di grande matrix in cui le persone hanno una pillola blu e una pillola rossa da scegliere se usarla o meno per poter diciamo, essere tracciati o meno. Quindi il primo tema, più di tutti, che è quello che appunto veniva detto poco fa, eh, come riusciamo a raggiungere la soglia di distribuzione di un'applicazione di questo tipo. E questo, c'è cioè una soglia, diciamo, utile per poter rendere efficace il tracciamento. Eh, e questo sicuramente è uno dei primi temi, paradossalmente, per un tecnologo come me, poi prestato al marketing negli anni, è uno dei primi temi, perché eh, possiamo sviluppare qualsiasi tipo di tecnologia bella, efficace e potente, ma se poi non viene adottata, eh, diciamo, non... È completamente inutile. no? Eh, quindi il primo tema è che se non si raggiunge quella soglia possiamo avere impiantato tutti gli algoritmi che vogliamo, tutti i protocolli che vogliamo, ma non saranno mai utili. Ora, come si incastra tutto questo dentro un'app? Allora, intanto eh, l'incastro deve essere fatto andando a rispettare tutte le varie eh, norme e direttive che sono state dette dalla dottoressa Fradini poco fa, perché di fatto Uh, in contesti differenti ci sono normative differenti e questo già rende complesso tutto quanto. Io provo a fare un attimo un pezzettino indietro ma questo è un parere personale di chi ad oggi negli ultimi dieci anni ha sviluppato quasi 400 applicazioni di tutti i tipi e soprattutto lavora con aziende che fanno tracciamento e utilizzo dei dati eh, sulla qualunque uh, intanto c'è un tema cioè secondo me si è creato un, tanto rumore dal punto di vista di percezione del perché mi vogliono tracciare e questo chiaramente diventa una barriera al raggiungimento di quella percentuale di cui sopra cioè oggi non perché voglia banalizzare il concetto ma cediamo tantissimi dati a qualsiasi applicazione ma da, banalmente da whatsapp allo zoom stesso che stiamo utilizzando no? cioè sistemi di eh, image recognition potrebbero dirci che eh, al di là del professore che è in questo momento a Roma con uno sfondo fake ma io che sono a casa e voi che avete uno sfondo di questo tipo meta informazioni aggiuntive senza che di fatto ne abbiamo ben definito l'autorizzazione la, e l'accesso. Quindi diamo già moli di dati enormi a tanti. Qui è vero che si tratta di dati un po' più sensibili, tra l'altro sottolineo un po' perché non è detto che vengano condivisi dati sensibili di tracciamento se non nel momento del contagio, laddove il contagio appunto venga poi segnalato e tra l'altro rimane sempre in mano la pillola rossa blu dell'utente. Però tecnicamente queste cose sono fattibili. Entriamo un po' nello specifico tecnico della domanda. Allora, ha spiegato benissimo già il protocollo, il Bluetooth e diciamo, i limiti del Bluetooth il professore. C'è un altro tema, il Bluetooth Low Energy non nasce come protocollo e tecnologia per fare tracciamento di distanze, ma semplicemente nasce come sistema per creare eh, diciamo broadcasting di informazioni e di proximity quindi per poter notificare delle informazioni a oggetti o device che sono nella prossimità. Già questo stesso punto definisce un primo problema, cioè la, per quanto gli algoritmi si possano andare a sofisticare anche con formule matematiche sempre più precise e algoritmica di approssimazione, il Bluetooth Low Energy non nasce per dare distanze, quindi comunque già dobbiamo tenere in considerazione che per quanto possano essere resi compatibili i protocolli di IOS ed Android o qualsiasi tipo di formula magica possa essere messa su, l'approssimazione dell'informazione diciamo, è comunque, eh, come posso dire, eh, soggetta ad errore. Okay? Soggetta ad errore perché di fatto... Questo è un segnale broadcast che viene intercettato, è influenzato molto da altri segnali, da superfici, da pareti di, di, diciamo che possono trovarsi in mezzo, da potenza del segnale e via dicendo. Quindi intanto diciamo che il segnale non, non è necessariamente preciso per poter fare un tracciamento. È ovvio che mentre un'applicazione privata per un ufficio dove la distanza dei due metri deve essere precisa e puntuale, altrimenti io potrei stare con un collega seduto a fianco a un metro e mezzo ma l'applicazione mi dice che sta a quattro e non suona nella parte pubblica con lo scopo che è quello di cercare di limitare la propagazione del contagio e quindi anche se io sono a due metri diciamo a tre metri dall'utente tra l'altro non so se è la mia destra o la mia sinistra ma è nel mio intorno, diciamo che questa informazione anche con questa tolleranza d'errore potrebbe tornare utile per cercare di ricostruire un grafo di possibili interazioni e quindi di possibili contagi che secondo me già è meglio di niente paradossalmente se avessimo avuto il grafo di possibile contagio nella prima onda quando arrivarono le prime notizie nella zona diciamo dell'alto italia potenzialmente avremmo potuto già segregare meglio e poi andare per eh, passatemi il termine di falsi positivi su quelli che erano stati magari tracciati come possibili infetti, ma non realmente infettati. E questo avrebbe rallentato, limitato e probabilmente evitato una propagazione come quella che abbiamo avuto. Dall'altra parte poi c'è un tema di tipo tecnologico, eh, appunto dicevamo, no? GPS e non GPS. Premesso che sono di quelli che dice che il GPS dovrebbe esserci, perché senza l'informazione della localizzazione, solo il contagio è un'informazione spuria che non dà... Uh, non è utile uh, effettivamente alla, diciamo alla, uh, alla mappatura e soprattutto alla, alla possibilità di perimetrare, però comprendo la tematica dell'informazione diciamo dell delicata, del, del, della localizzazione, per cui son, diciamo, sono tra quelli che nello sviluppo non ha preso in considerazione diciamo, la, il GPS come variabile aggiuntiva da aggiungere con informazione aggiuntiva da aggiungere informazioni tracciate ora come si fa è abbastanza semplice oggi il Bluetooth Low Energy è su tutti i device le applicazioni possono interfacciarsi tranquillamente con il Bluetooth Low Energy fondamentalmente ci sono delle problematiche tecniche che devono essere affrontate che sono relative a quando viene effettuato il campionamento da parte dell'applicazione e quindi dell'analisi dell nell'intorno da parte del, diciamo, di altri device e questo implica che l'applicazione che gira in background debba rimanere attiva e già questo implica un problema per gli utenti che è quello dell'abbattimento della batteria che è un altro problema che potrebbe eh, verificarsi poi c'è il tema del processo di, eh, di trattamento e cancellazione del dato abbiamo sentito parlare il professore con il concetto del centralizzato e decentralizzato la, e come abbiamo visto anche dallo schema molte delle applicazioni stanno andando sulla, sul modello diciamo, decentralizzato ossia la localizzazione dell'informazione sul device questo per spiegare vuol dire che il device A incontra il device B l'ID del device A e l'ID del device B che è variabile e, e viene modificato ogni tot tempo per poter garantire diciamo, l'anonimizzazione del device vengono scambiate e viene creata questa sorta di rubrica dei contatti sui due device nel momento in cui uno dei due device viene informato che c'è stato un contagio nella sua rubrica, di fatto viene scaricata l'informazione che allerta diciamo, l'utente del, del possibile contagio. Questo è nel modello decentralizzato. I dati a livello locale vengono in alcuni casi, a seconda delle applicazioni che avete visto nella matrice di prima, cancellati con processi diciamo, temporizzati a 14 giorni o x giorni a seconda delle scelte di chi ha sviluppato l'applicazione, poi ci sono altre informazioni che devono essere prese in considerazione nello sviluppo del, dell'applicazione, che possono essere appunto, i, il tempo di prossimità, che di fatto definisce quasi un po' il, eh, il, la possibilità che il contagio sia avvenuto, la distanza, e qui la, appunto, il, la precisione del segnale di qui sopra, e poi appunto, la modalità di tracciamento con l'informazione che viene inviata al, al server centralizzato. Eh, che altro dire, diciamo di... di... Siamo dietro mio... dopo, oppure brevemente, perché ci Rapidamente, rapidamente, dal mio punto di vista il problema più grande non è la tecnologia e, e ripeto, che sia centralizzato o decentralizzato, dal mio punto di vista in entrambi i casi si può arrivare ad avere una gestione della privacy dell'utente corretta, soprattutto con sistemi di cifratura e con logiche, diciamo, a tokenizzazione delle informazioni, il problema è quanto riusciamo a raggiungere masse importanti. Io sono di quelli che ha proposto addirittura il coinvolgimento di club di calcio, federazioni, più che banche, che hanno già applicazioni distribuite sul territorio italiano e paradossalmente con un concetto di interoperabilità e di SDK e DPI che prima citava il professore, paradossalmente si potrebbe distribuire la possibilità di non fare installare altre app ma arrivare su app già esistenti creando praticamente una diffusione a pioggia su sistemi già esistenti tanto per raggiungere più velocemente il, diciamo, una massa critica di utenti tra l'altro laddove il trust tra l'utente e il brand che andrebbe a dire all'utente guarda che per un bene comune questo viene abilitato vuoi abilitarlo, decidi di abilitarlo sarebbe sicuramente più veloce di una campagna che dovrebbe partire eh, dall'altissimo con il convincimento degli utenti tanto da farla installare a tutti quanti ok Scusa, scusami se ti ho fatto un po' di pressione ma sono no, no, no. arrivando delle domande e abbiamo solo un quarto d'ora eh, ne è arrivata una da eh, Federico Sinopoli che girerei ad Alessandra Fratini. Eh, dice Sinopoli è stato detto almeno nei primi tempi, che solo coloro che utilizzeranno l'app potranno godere di alcune libertà di, di, di movimento di attività che possono svolgere quella è la politica degli incentivi Ah, chiede Sinopoli al di là del funzionamento della tutela dei dati raccolti, sì. è costituzionalmente possibile limitare o differenziare le libertà individuali sottopolendone a una particolare condizione? cioè eh, Alessandra adesso tocca a te cioè è possibile sostanzialmente fare una politica di dovresti accendere il microfono intanto fare una politica di incentivi consentendo a chi ha la app di prendere l'autobus, ad esempio a chi non l'ha no? <ride> questo, ritorniamo a quello che avevo segnalato come il secondo principio raccomandato dalla Commissione, cioè l'installazione e l'utilizzo dell'app deve avvenire su base volontaria non ci devono essere conseguenze negative quindi non ci devono essere dall'altra parte dei privilegi perché invece chi, chi la, per chi lo faccia per chi ehm, non può o non vuole ehm, utilizzare l'app quindi attenzione però, eh, bisogna fare una distinzione entro, entro un po' nel, nel campo giuridico la, la volontarietà dell'installazione dell'uso dell'app non deve essere confusa con il consenso come base giuridica. Quindi ci potrebbe essere come base giuridica per il trattamento l'obbligo legale, ove, come nel caso nostro, si è prevista una legge, nel caso italiano, per um, eh, lo sviluppo di questo tipo di app, app per fini di, di tutela della salute pubblica, però il consenso um, rimane la, la volontarietà dell'app rimane. Eh, e la, la, la natura facoltativa dell'app rimane un principio fondamentale. Lo stesso ehm, eh, board, il eh, Comitato per europeo per la protezione dei personali ha detto che questo tipo di strumenti devono essere a supporto degli individui, non devono essere utilizzati per stigmatizzare, criminalizzare o eh, sottoporre a trattamenti differenziati, quindi discriminazione, i cittadini. Spero di aver risposto. Grazie. Sì, mi parla di sì, Potrebbe essere però un incentivo positivo invece quello che convince gli utenti, cioè potrebbe essere interpretato al contrario, cioè l'accesso a determinati tipi di servizi dà dei vantaggi dal punto di vista eh, invece di altro tipo, non sarebbe discriminante. In realtà va contro il principio della natura facoltativa dell'app, perché il fatto di avere un bollino verde, una luce verde o una serie di vantaggi in realtà significa eh, dare delle conseguenze negative a chi non lo scarica quindi è l'altra faccia della medaglia, Non di dare conseguenze negative, ma di dare conseguenze positive, come succede nei modelli di loyalty, per capirci. Sì, però rientriamo di nuovo nel, nel discorso di avere un trattamento differenziato, positivo e negativo, per, a seconda del, del, dell'utilizzo o meno dell'app. Sì, sì, no, è chiarissimo. È, il tema è che è, è al limite praticamente del di fatto è volontario, no? Non ci sarebbe un obbligo, ma sarebbe volontario, però capisco il sì, il, il confine è veramente è sottile. È sottile una, è una domanda che vorrei girare al professor Batalaro, a Franco, di Luca Pucci, che è tecnica, però, in effetti, eh, nel caso che il device A, risultasse essere il proprietario del device A risultasse essere positivo, come fa a notificare il device B se non esiste un server centralizzato che invia gli alert? No, dunque, eh, ovviamente ci sono vari, vari sistemi. Eh, eh, continuo a riferirmi al, al caso eh, di cui parlavo prima, che è quello dell'API di eh, Google e Apple. Allora, eh, quel sistema prevede eh, questo tipo di funzionamento. Ammesso che un soggetto in qualche modo sia stato identificato positivo al tampone, a questo punto eh, esiste una interlocuzione fra questo soggetto e eh, questi... Eh, personaggi, questi volontari che sono in, tipicamente in un call center che eh, indicano al positivo quello che eh, dovrà fare e da que, in questa interlocuzione sicuramente sorgerà eh, la questione eh, se eh, informare o non informare eh, i eh, contatti nei precedenti 14 giorni che sono memorizzati dentro il telefonino del positivo. Questa è una decisione che prende il soggetto positivo, può essere consigliato ma è comunque una sua decisione e quindi a quel punto lui premerà il fatidico tasto col quale notificherà ai soggetti che sono stati memorizzati che sono entrati in contatto con un positivo. I soggetti non sono informati di chi sia che manda l'informazione, avranno, secondo l'algoritmo previsto da Apple e Google, l'unica informazione legata al giorno in cui è avvenuto il contatto, eh, si è discusso a lungo se addirittura fosse opportuno dare informazioni ulteriori, si potrebbe anche dare l'ora, ma questo è stato scartato proprio perché si vuole privilegiare, quanto per quanto è possibile, un'informativa di carattere anonimo senza poter risalire all'identificativo delle persone. Questo per i motivi che anche l'Avvocato illustrava prima, cioè del, di evitare il famoso stigma sociale. Quindi viene fornita in, eh, in modo puntuale, senza conoscere chi sono le persone a cui viene fornita, ma anche senza che venga disvelata l'identità di, eh, di chi fornisce l'informazione. Non so se sono stato chiaro su questo. Direi, direi, direi di sì, se no abbiamo l'opportunità di tornarci su se qualcuno domanda. Adesso invece una cosa per eh, Fabio, eh, Federico chiede: perché questa eh, app non può essere una open source che consenta a tutti e non solo all'azienda proprietaria dell'app di analizzare il funzionamento? E perché non scegliere invece che un'azienda privata o ente pubblico darebbero garanzie di trasparenza importanti? Sono assolutamente d'accordo, tanto è vero che il team del quale facevo parte l'app ce l'ha praticamente open source quindi. Eh... Sono strada d'accordo. L'alternativa nel caso diciamo, di un'applicazione non open source potrebbe essere quella del concetto di golden power pubblica, nel senso che di fatto viene marchiata l'azienda come entità pubblica per cui non può cedere diciamo, proprietà a, a terze, diciamo, estere o quant'altro, andando a garantire un po' di più che quei dati non entreranno mai in in mano ad altri resta il fatto che secondo me il codice soprattutto su un'applicazione di questo tipo open source avrebbe molto senso soprattutto per un tema di trasparenza validazione ma anche improvement laddove possibile del, del codice da parte di una community e di un'intelligenza distribuita grazie Ho oh, un'altra un domanda eh, sempre per Alessandra Fratini eh, Anna chiede se, eh, se c'è questa tutela della privacy e dell'anonimità dell anonimità dei dati e tutto quanto ci si affida molto quindi alla responsabilità vi invito di nuovo a accendere il microfono eh, ci si affida molto alla responsabilità dei singoli, cioè alla fine per, perché queste eh, app possono funzionare, oltre alla volontarietà di scaricarsi l'app uno magari se la scarica si diverte però poi e' lui che se la gestisce, i dati ce li mette lui, lui, no? Può dare il concetto sia, sia questo, c'entra molto la responsabilità personale. Sì, e in qualche modo rientriamo a al... quell'appunto che abbiamo fatto all'inizio sull'efficacia di questi strumenti. Io posso anche aver scaricato l'app, però se quando esco il cellulare lo lascio a casa, è chiaro che... Limita diciamo, le funzionalità e l'efficacia dello stesso strumento, quindi inevitabilmente c'è un ruolo della responsabilità personale che a sua volta è funzione della, della fiducia, quindi del trust che i cittadini hanno nel, nel, nel sistema. E approfitto per aggiungere una nota sul codice sorgente, una delle raccomandazioni della Commissione è proprio di rendere aperto e pubblicamente disponibile, e quindi sottoposto a audit, eh, periodicamente il codice sorgente delle altre. Io credo che però posso se posso aggiungere una cosa a, a quanto detto, l'app non è differente da un veicolo, cioè se io prendo la patente ho una responsabilità nel momento in cui la guido, cioè l'applicazione nel momento in cui viene installata segue lo stesso tipo di responsabilità pubblica, cioè io potrei prendere il veicolo e mettere sotto le persone così come prendo l'app e la lascio a casa. Credo che il concetto sia lo stesso, la responsabilità delle persone deve seguire lo stesso tipo di principio dal mio punto di vista. Parliamo di uno strumento, in questo caso, di, utile non solo a se stessi, ma anche a, a, alla società. Allora, ci mancano quattro minuti. Intanto eh, chiederei a Stefano, magari, di rimandare il sondaggio, così lo vediamo eh, se alla fine è cambiato qualcosa. Poi c'è una domanda eh, per il professor Batalaro, proprio veramente due minuti. Eh, lui ha parlato di, di, del tema dell'interoperabilità sul turismo, è vero che eh, l'interoperabilità dell delle app, non so se ti sei imbattuto in questa, questa discussione già, può aiutare anche la ripresa economica perché appunto se funzionano il tedesco che va in Calabria al mare Può andarci più tranquillo e viceversa, è... oppure è un, è un mito questo qua, è... che non aiuterebbero? No, io credo che questo sia un elemento di straordinaria importanza. L'interoperabilità dei sistemi è eh, necessario per, perché le persone possano effettivamente riprendere un ritmo di vita quanto più possibile normale, e tale da ehm, consentire quindi la mobilità a livello europeo, ricordiamoci che l'Unione Europea noi l'abbiamo costituita eh, principalmente per poter avere la mobilità delle persone oltre che delle merci e, della, e dei capitali, eh, la mobilità delle persone per noi ormai è diventato un elemento del nostro DNA poter viaggiare senza frontiere ed è anche un aspetto importante dal punto di vista economico. Ora se noi dovessimo proseguire come europei su quella che ho chiamato la balcanizzazione delle soluzioni, noi sicuramente rischiamo di porre un limite a quella che la libertà delle persone e quindi conseguentemente anche la ripresa economica dell'Europa. Quindi per me questo è un elemento estremamente importante. È assolutamente legato al trust, come si diceva prima, alla fiducia. Bisogna che le persone si fidino di, questo system, di questi sistemi. C'è una grossa responsabilità dal punto di vista delle autorità pubbliche in questo, nello spiegare che i problemi di privacy effettivamente sono risolti. Non abbiamo tempo per approfondire, ma se andassimo a confrontare il livello di privacy che si ha con i sistemi manuali che da decenni vengono impiegati, che vengono attuati con delle vere e proprie investigazioni sul comportamento delle persone, Confrontate con il livello di privacy che alcuni di questi sistemi, non tutti naturalmente automatici, riescono a garantire, ebbene vi posso garantire che il livello di privacy di un sistema automatico ben fatto con in eh, embedded quella che si chiama la privacy by design è maggiore di quella che si ottiene con i sistemi manuali che sono adoperati comunemente per eh, le, le varie eh, diciamo, infezioni che eh, si possono incontrare. Di questo Grazie. la gente deve essere consapevole, i governi devono spiegare e rassicurare le persone, perché questa è una barriera che deve essere abbattuta. Grazie, questa, tra, questo finale tranquillizzante. Devo dire, allora, siamo le 12 spaccate, in pochi secondi chiuderò, volevo fare i complimenti ai nostri panelist, perché dal secondo sondaggio fatto alla fine, le persone disposte a scaricare l'app sono passate dal 50 al 77%. Chi non è disposto è sceso solo al 5%, gli indecisi sono il 18%. Quindi non so se, se voi volevate spiegare alle persone, ci, ci siete riusciti, le, diciamo, almeno sulla base di quello che è stato detto qua, c'è maggiore fiducia. Poi... Quello che faranno i governi non è nelle nostre, nostre mani. Eh, sono le 12.01. Noi siamo, come ho detto anche l'altra volta, molto bruxellesi Un'ora di dibattito, un'ora di dibattito. E eh, quindi io vorrei ringraziare eh, l'Avvocato Alessandra Fratini, Grazie il a voi. Il Patalaro, Grazie. il Grazie. Dottor Fabio Alli di, di, di Iqui E eh, invito tutti quanti al nostro prossimo evento che sarà fra due domeniche. Ancora dobbiamo pensare bene su che cosa perché vogliamo stare sull'attualità. Eh, buona domenica, grazie a tutti, grazie anche ad Antonella Dente che ci ha aiutato in regia. Buona domenica, buona domenica a tutti, grazie. Arrivederci. Domenica.